piacere. Ciao. Ragazzoni, ciao e buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti da Auronzo di Cavore. Dolomiti. Do L'Olomiti Bellunesi. Presentiamoci, io sono Lars. E io sono Sasha. E... Chi sono Lars e Sasha? Chi sono? Chi sono? Semplicemente due ragazzi che hanno condiviso una bellissima esperienza di lavoro insieme in Inghilterra. Qui in questi due anni e mezzo siamo arrivati anche a condividere la stessa passione fondamentalmente è quella di, di viaggiare la domanda però vera è perché stiamo facendo questo video? perché Lars e Sasha ora stanno facendo questo video? Lars e Sasha ora stanno facendo questo video perché è nato il progetto BTW Dreaming the World. Che cos'è DTW o Dreaming the World? Che cos'è? È un progetto che ci avuto in mente. Si può collocare un po' il tutto molto semplicemente in tre punti. Vale a dire Italia, Thailandia e Australia. Cosa c'entra la Thailandia? Centra molto, molto la Thailandia. C'entra molto la Thailandia. È sì. stato il nostro l'anno scorso la nostra prima. Eh, vera vacanza fuori dall'Europa, dall esperienza, l esperienza sì, che... Fuori dall'Europa, quindi andando in contraculture completamente diverse sì. dalle nostre. Ma sì. è stata la classica esperienza vissuta come vacanza in un primo momento, poi concepita come viaggio, come esperienza anche sì. di vita sotto altri punti di vista. La classica esperienza che, che tu parti sottovalutandola, però torni più ricco, tanto più ricco di quello che tu pensavi all'inizio, ed è proprio su questo che si baserà il nostro viaggio. Eh, grazie a questa esperienza, diciamo, di viaggio, abbiamo anche esperienza di vita, che abbiamo avuto la possibilità di fare l'anno scorso, c'è nata questa innata voglia di eh, visitare, di scoprire a, a pieno e a fondo tutto ciò che è relativo, tutto ciò che è relativo al mondo del sud-est asiatico, per scoprire nuove culture, nuove tradizioni, conoscere nuove persone, conoscere nuove vie culinarie, perché no? E magari anche ascoltare storie di vita di gente locale che ha vissuto ha vissuto anche esperienze in una determinata maniera completamente differente dalla nostra ed è proprio questo che noi andremo a cercare nel dettaglio proprio perché grazie a Dio a parte eh, il fatto che siamo accomunati da una grande passione per i viaggi siamo anche accomunati da una innata curiosità e proprio questa curiosità è la chiave che ci porterà a, a esplorare la vera che si può trovare in uno qualsiasi dei posti dove andremo, che sarà proprio partendo da qua dall'Italia. Sarà l'Australia come meta finale con un tram di una via di mezzo per Europa e sud-est asiatico con un viaggio totalmente via terra, senza aerei. gradimento, il nostro primo esperimento, non sappiamo come sia avvenuto, speriamo eh, bene. Spero che vi sia piaciuto, ah. se siete interessati potrete sapere il tab del nostro viaggio, dei prossimi video. Alla prossima e... puntata come niente, si dice. E ci vediamo. Ciao!